La musica può considerarsi eh, a livello sociale come lo sport, lo sport come la musica? Beh, la musica come, come lo sport ci dà emozioni, ci dà sentimenti. Uh, e allora sono due generi, due ambiti molto diversi, ma in questo senso sì, perché uh, ci dà questa emozione, poi soprattutto lo sport e la musica, soprattutto la musica che viene fatta dal vivo ha ah, addirittura più emozione, arriva di più, di più anche al, al pubblico. Io ho sempre pregonato un, un, uh, un giocatore, un calciatore che, che sta per calciare un, un rigore con un tenore che sta per cantare un do di petto, cioè il momento di, di più, più tensione, e pressione uno è tenore che deve cantare il dodipetto alla scala, o è lui che è il giocatore che deve calciare in una finale Champions. Allora, questa attenzione, questa pressione è straordinaria che questo si trasmette con emozione al pubblico. Una seconda domanda che le voglio porre è questa: Lei ha praticato degli sport? Sì, male, ma sì. Cosa, Cosa ha praticato? Praticati? No, io ho giocato calcio male. Okay. La destra non era male, la sinistra era di sughero. Era, era, ho giocato, e non ride adesso, anche pallacanestro, pur essendo un metro 70-71, ho giocato anche pallacanestro da ragazzo, poi la bici e il in competizione ho giocato pallacanestro e anche, anche un, po', un po' di calcio. E cioè, quei, quei eh, gli sport che facciamo C'è qualche sport la, le, le che la incolla davanti al televisore, che gli piace guardare? Ahimè, il, eh. calcio, il calcio, anche il pallacanestro, anche il basket, anche il basket. ma eh, soprattutto il calcio. Cos so, prego. Cosa ne pensi di questo premio di oggi? Beh, senz'altro, senz qualsiasi riconoscimento fa sempre molto piacere. Poi un riconoscimento che non viene del, dal mio ambito esattamente, no? sia quello della lirica, quello del, delle... Eh, della, quello che è la mia fondazione di lotta, di lotta contro la leucemia eh, e poi viene a Milano, viene in, viene in Italia eh, forse, non so, ma io ho una debolezza per l'Italia e anche una grande debolezza per Milano per tutto quello che significa, soprattutto nel mondo della Liga la scala, senz'altro è la quintessenza essenza del, del, del mondo della Liga la quintessenza dell'opera e noi noi cantanti siamo sempre molto emozionati, dicevo prima una sua collega, solo passare davanti alla scala, non soltanto andare sul palco solo passare davanti alla scala è già una grande emozione. Tra i suoi colleghi si ricorda qualche tenore appassionato di sport? Sì, diciamo Luciano per esempio, Luciano, Luciano, è, Luciano è un grande appassionato. Non so se svelo qualche segreto, lui era juventino, ecco, non lo anche, anche, anche se era modenese, ma lui era juventino, forte, forte, anche il ciclismo piaceva molto a lui. Ma Luciano aveva giocato anche, anche a calcio negli anni giovani, eh, nel ruolo di portiere, se ricordo bene. Allora era eh, un grande amante de, de, de, del calcio, soprattutto dell'Italia, più che di qualsiasi altra... Quale è la specifica dell'Italia? Ho vissuto con lui purtroppo la, la finale a Pasadena dei, dei campionati del 94 negli Stati Uniti che purtroppo avete perso e lui era disperato come, come tutti voi italiani. Cosa consiglia a un giovane che si vuole approcciare al mondo della musica e dello sport? Per diventare grandi quali sono gli ingredienti che servono? Beh, secondo me Prima di tutto bisogna avere un, un certo istinto, un certo talento, sia per lo sport, sia per, per, per la musica, sia per la lingua. Ma io penso che la cosa più importante sia la disciplina. Sapere che uno deve essere disciplinato, che deve, deve fare le cose con rigore e con serietà. Penso che per i giovani questo sia fondamentale. Io ringrazio. Grazie a lei.